Buonasera. Buonasera, a tutti, allora vi do comunicazione dei dati che noi abbiamo registrato. Il totale delle persone contagiate sono 152 allo Stato, di cui tre deceduti, come sapete c'è stata una persona che era in terapia intensiva che è morta nell'ospedale di Crema qualche eh, minuto fa eh, il numero per regione è questo Lombardia 110 il Veneto 21 Emilia Romagna 9 2 Lazio e il dato il dato eh, complessivo sono 55 ricoverati con, con sintomi, terapia intensiva 25, in isolamento domiciliare 19, in verifica 27. Questi sono i dati, grazie. Scusate, correggo, la vittima è a Cremona, scusate. Allora io ho questi dati, vi ripeto i dati che io ho, quindi sono i dati del coordinamento e i dati che abbiamo noi. 152 complessivamente, scusate, 152 complessivi di cui tre deceduti, la vittima di Cremona, eh, che si aggiunge alle due vittime che avevamo già nei giorni scorsi, il guarito che conosciamo e poi la distribuzione sono 110 Lombardia, 21 Veneto, 9 Emilia Romagna e quindi per un totale di 149, e ricoverati 55, terapia intensiva 25, isolamento domiciliare 19 in verifica 27, ok grazie.